Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come creare una pagina su Facebook Iniziamo subito clicchiamo sul triangolino accanto al punto di domanda sopra in alto clicchiamo ora su crea pagina possiamo scegliere tra creare una pagina per un negozio Oppure per una community di qualche cosa sportivo una, o di un sito anche o di un blog. Fa, per ora facciamo quello di un negozio. Allora, met, mettiamo qua il nome del negozio che vogliamo mettere. In questo caso io scriverò negozio di bolle di sapone. Poi dobbiamo scegliere una categoria adatta al nostro negozio, infatti, in questo caso io ho scelto negozio per eh, prodotti per la casa. Ora mettiamo l'indirizzo dove abbiamo il nostro negozio. Mi ricordo che questo qui è solo un esempio, dunque, non sono dati reali. mettiamo una città dove si trova il negozio e il codice di avviamento postale. E andiamo avanti. Ora in questa pagina ci dirà di mettere un'immagine sul profilo del negozio. La carichiamo. Ora qua ci dirà, uh, diciamo, una... La no, immagine di copertina per sempre per il negozio ovviamente conviene mettere direttamente la scritta del vostro negozio un'insegna o un'immagine di sfondo mi sa che qua non ha, non ha caricato ora riproviamo di nuovo a caricare la copertina su carica foto e video ok ora posizioniamo la nostra immagine di copertina e poi una volta posizionato clicchiamo su salva se vi è piaciuto questo video registratevi sul nostro, mio canale al prossimo video ciao a tutti